In questa guida vedrai come creare un sito professionale in 8 minuti con Wordpress. Grazie a questo tutorial scoprirai come registrare il dominio, poi l'installazione di Wordpress, dopodiché come si installa un tema grafico gratis o a pagamento e per completezza anche come si attivano i plugin. Il servizio di hosting per ospitare il tuo sito lo trovi in descrizione oppure visita direttamente wpefficaceit host. Abbiamo a disposizione tre tipologie di piani diversi Il primo piano, che è il più economico, consente di utilizzare solo un sito e solo un dominio Qualora avessi in mente di usare più siti, è consigliabile questo secondo piano che ti consente di risparmiare Ci sono altre caratteristiche a disposizione, tuttavia vediamo di fare una prova con il primo piano, quindi con il piano Startup a questo punto digitiamo il dominio che desideriamo registrare e premiamo Procedi. In questa pagina dobbiamo inserire i nostri dati personali, i dati di pagamento e possiamo selezionare il periodo di fatturazione. Questo significa che se vogliamo fare un test con questo hosting per verificarne le qualità, basta premere un mese in modo da risparmiare e fare una verifica per un mese di come si comporta il nostro sito e successivamente, se ci troviamo bene, potremo rinnovare per un anno. Dopo aver completato tutti i dati, mettiamo la spunta all'accettazione dei termini di servizio e premiamo Paga subito. Dopo aver pagato ci sarà un momento per l'attivazione dell'account e a questo punto il nostro account è stato creato. Da questa schermata adesso andiamo su Hosting, Vai al cPanel, Procedi. Da questa schermata possiamo utilizzare il pannello cPanel per configurare il nostro sito WordPress. Come vediamo nel menu autoinstallanti c'è già WordPress. Premiamo install now Selezioniamo il protocollo, sia HTTP oppure HTTPS Il dominio La cartella Quindi lasciamo vuoto se vogliamo tenerlo nella root Ossia su paoloazellini.it Se invece vogliamo usarlo in una sottocartella Inseriremo il nome della sottocartella Il nome del sito La descrizione, che comparirà in alto in alcuni temi. Non selezioniamo il multisito. Qui inseriamo i dati di accesso al pannello di amministrazione di WordPress. L'indirizzo email dell'amministratore del sito. Lingua Italiano. Qui possiamo selezionare alcune specifiche tecniche e poi installa. Adesso WordPress è stato installato e possiamo accedere da questo indirizzo. Ovviamente prima che il dominio sia correttamente registrato e propagato e accessibile, dalla registrazione deve passare un po' di tempo Effettuiamo il login nell'area di amministrazione di Wordpress Inserendo i dati che abbiamo scelto poco fa Dopodiché premiamo login E automaticamente siamo entrati nell'area di amministrazione di Wordpress del tuo sito Al momento è già impostato un tema base di Wordpress Come vediamo e adesso andremo a inserire un tema premium grazie a quelli che troveremo nella directory gratuita oppure a pagamento. Per installare un tema gratuito basta andare su Aspetto, Temi, Aggiungi nuovo e qui vediamo tantissimi temi che sono disponibili gratuitamente da installare sul proprio sito. Per installarli basta premere Installa. Attiva E da qua si può vedere l'anteprima del sito con il nuovo tema Per scegliere un tema WordPress professionale possiamo andare su Team Forest Come vedi ci sono tantissimi temi a tua disposizione E per acquistarne uno basterà aprirlo Guardare la preview quindi effettivamente come appare nella pratica e se risulta di tuo gradimento allora potrei procedere ad acquistarlo premendo add to cart vai al checkout, effettui il pagamento e immediatamente avrai accesso al tema dopo aver effettuato l'acquisto basterà andare in download All files and documentation Sta scaricando lo zip con il file del tema All'interno di questo file zip come vediamo ci sono altre cartelle che contengono la documentazione Per spiegarci eventualmente alcune funzionalità particolari da configurare Ma soprattutto dobbiamo capire qual è il file del tema E probabilmente sarà un altro zip oppure sarà una cartella Successivamente quando dovremo caricare il tema dovremo estrapolare e quindi estrarre da questa schermata solo il file del tema perché il resto non ci interessa In temi, aggiungi nuovo, carica tema e da qui selezioniamo il tema che abbiamo acquistato in formato zip A questo punto basterà premere Attiva e il tema è stato installato correttamente. Per vedere l'anteprima, come vediamo, il tema è installato. L'ultimo passo per configurare il tuo sito WordPress è quello di installare i plugin. Esistono migliaia di plugin, ma in questa guida vediamo i principali. Basta andare in Plugin. Aggiungi nuovo. In questo campo scegliamo il nome del plugin che ci interessa, ad esempio Yoast SEO. Installa ora, attiva. Il plugin risulta installato e possiamo procedere a fare le modifiche del caso quindi le impostazioni attraverso queste varie tab ora andiamo a installare altri plugin ad esempio un plugin per sfruttare la cache e quindi rendere il sito WordPress molto più veloce premiamo installa ora e ancora attiva Come promesso, in questi 8 minuti hai visto come creare facilmente un sito professionale con Wordpress. Adesso tocca a te.